Gesù è quello che cambia la nostra tristezza in danza e questa sera vogliamo parlare di una cosa molto importante che è rivolta per coloro che hanno passato l'incontro, per i nostri principi e le nostre principesse, ma per ognuno di noi, soprattutto per coloro che già fanno un percorso con il Signore. Oggi parleremo di arrivare fino alla fine fino alla fine vogliamo leggere primo corinzi capitolo 9 dal verso 24 al verso 27 la vittoria è vittoria quando arrivi alla fine primo corinzi capitolo 9 dal verso 24 al verso 27 Amen. non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti ma uno solo ne conquista il premio correte in modo da conquistarlo ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile ma noi dobbiamo farlo per ricevere una incorruttibile io dunque corro ma non in modo incerto Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Amen? Dopo aver predicato ad altri, non sia io stesso riprovato. Non c'è vittoria se tu non arrivi fino alla fine. Tutto quello che tu puoi realizzare come dicevano prima alcune sorelle, lo puoi anche perdere. La vera vittoria è quando quello che tu hai realizzato riesci a portarlo fino alla fine. E spesso per dei piccoli errori o delle piccole cose si perde tutto quello che, che il Signore ci ha fatto realizzare. Nel 1990 c'era un aereo, un aereo che volava verso New York. E durante questo volo, il volo di questo aereo, ogni cosa andò andò bene, tutto era buono, però alla fine l'aereo non riuscì ad arrivare a destinazione, non riuscì ad atterrare e come succede sempre in questi casi quando un aereo precipita, vanno a prendere quella che è la scatola nera, la scatola nera è un pezzo che registra tutte le cose che succedono all'interno dell'aereo, eh, la velocità dei motori, l'audio della cabina che cosa stanno dicendo i passeggeri tutto quello che succede sull'aereo è registrato all'interno di una scatola nera e quello che succedeva è che l'aereo era sostanzialmente perfetto la manutenzione dell'aereo era stata fatta bene le rotte che il pilota aveva tracciato erano giuste la squadra dell'aereo il secondo pilota e um, le hostess tutto era buono andarono a controllare anche il peso delle valigie e il peso delle valigie era molto al di sotto del massimo che l'aereo poteva trasportare tutto era preciso, tutto era corretto tutto era giusto molti salirono su quell'aereo perché magari volevano andare a trovare dei parenti volevano fare un viaggio di piacere forse qualcuno doveva fare un viaggio di lavoro però nella sostanza non arrivarono mai a destinazione. Sapete perché? Perché purtroppo avevano fatto un errore. L'errore era nel non avere benzina sufficiente per arrivare a destinazione. E l'errore reale, perché a volte può capitare che un pilota o un meccanico può sbagliare, ma il vero errore fu un errore di parola perché il pilota non era un pilota inglese e stava andando verso l'aeroporto di New York e non disse la parola, come si dice in questo caso, emergency, ovvero emergenza, ma usò la parola priority, priorità, perché quando c'è un'emergenza si ferma tutto il resto e si, si guarda l'aereo che sta avendo un problema. Quando invece un pilota chiede una priorità, e allora non è un'emergenza, viene trattata in maniera diversa. E questo aereo fu spostato su un aeroporto che si trova a 45 km di distanza da New York. Non aveva sufficiente benzina e purtroppo non arrivò mai alla fine. Una parola Fece fallire tutto il lavoro che era stato fatto attorno, tutto il lavoro dei meccanici, della manutenzione, di quelli che preparavano le valigie, tutto il lavoro di una squadra venne meno per l'errore, un piccolo errore, l'errore di una parola. E quando camminiamo noi con Gesù può succedere la stessa cosa. Può succedere a volte che per una piccola cosa possiamo perdere tutto quello che il Signore Gesù ha fatto per noi. Ci sono tanti esempi nella parola di Dio. Uno di questi, per esempio, è Salomone. Salomone era un uomo che era stato benedetto in una maniera incredibile. Era diventato re, era piccolo, era soltanto un ragazzo. Quindi Dio gli apparve in sogno e gli disse chiedimi tutto quello che vuoi e io te lo darò. Che bella richiesta. Molti avrebbero chiesto soldi, Qualcuno avrebbe chiesto la salute, qualcuno avrebbe chiesto una lunga vita, qualcuno avrebbe chiesto chissà che grande cosa. Ma Salomone chiese una sola cosa, disse Signore dammi sapienza per poter diventare, perché lui era chiamato ad essere re, per poter essere il re di questo popolo. E Dio gli diede una, una sapienza straordinaria, la gente veniva da ogni parte del mondo per sentire la sua sapienza lui scrisse tanti libri che noi oggi leggiamo che sono libri di sapienza come il libro dei proverbi per esempio Ecclesiaste sono libri che ha scritto Salomone era un uomo di Dio incredibile, eccezionale però aveva iniziato bene la su il suo cammino ma purtroppo non arrivò mai alla fine perché? perché dice la Bibbia che donne straniere gli pervertirono il cuore lui iniziò a sposare tante donne che non erano del popolo di Dio e queste donne straniere gli pervertirono il cuore. Lui iniziò ad adorare altri dei e purtroppo Dio gli aveva promesso un regno stabile invece il suo regno rimase con una sola tribù. Delle dodici tribù dieci andarono a Ama, andarono ad un'altra famiglia, ad un'altra persona. Questo vuol dire che cosa? Che tu puoi avere anche tutta la sapienza. Però a volte può bastare ascoltare quello che gli altri dicono. Ora voi siete passati ad un incontro ma là fuori ci sono persone che sono straniere, che non conoscono il Signore. Dovete fare attenzione perché possono manipolare la vostra mente e trasportarvi lontano dal Signore. Dobbiamo essere attenti. Quando persone sono non fanno parte di Dio, non conoscono Dio. Cosa mai ti potranno consigliare? ha ah, avuto un figlio. No, fai l'aborto. Non è un figlio, sono quattro cellule. Fai un aborto. A chi vai a chiedere consiglio? Ah, adesso devo fare questo. Eh, mio marito non mi ama più. Ho incontrato un'altra persona. Sì, lascia tuo marito. Fai come fanno le telenovelas. Tu meriti di essere felice invece di essere felice con il marito nella famiglia che Dio gli ha dato, si cerca la felicità altrove e si rompono due famiglie. E molto spesso non si trova la felicità, ma si trovano solo guai. Perché? Perché si chiedono consigli a persone che non conoscendo Dio fanno soltanto una cosa, ti allontanano da Dio. E se tu vuoi essere fedele a Dio fino alla fine, allora devi imparare ad ascoltare quello che Dio dice. E devi fare attenzione alle piccole cose. Devi fare attenzione a tante cose nella tua vita. Dio ha sempre un piano per noi. Geremia 29, 29,11 dice una cosa molto importante. Geremia 29,11 Prima dicevano alcune sorelle, parlando di Manuela, ma valeva per tutti, diceva ai genitori avete la figlia migliore che Dio vi poteva dare, la figlia che Dio vi voleva dare, e ai figli diceva avete i genitori migliori che Dio vi poteva dare, perché Dio ha sempre un piano per te. Geremia 29:11 dice perché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro è una speranza. I piani di Dio sono perfetti, i piani di Dio sono eccezionali, la sua benedizione è fino alla fine e quindi il piano di Dio è quello che Lui ha iniziato in noi, deve finire. Dio ci ha fatto tante e tante e tante promesse, ma noi dobbiamo conservare quello che abbiamo da Dio fino alla fine. Prendiamoci cura di quello che Dio ci ha dato fino alla fine. Principi, principesse di Dio, prendete cura di quello che Dio vi ha dato in questo incontro fino alla fine. Amen! Perché una porta aperta dal nemico può rubarci tutto quello che Dio ha preparato per noi. L'Apostolo Paolo, nel passo che abbiamo detto, dice La corsa è buona se tu arrivi fino alla fine. Se tu arrivi pure all'ultimo metro e ti fermi, hai perso fino alla fine. E Efesini 4.27 ci aiuta dicendoci proprio questo, che non dobbiamo dare luogo al diavolo, non dobbiamo dare spazio al diavolo. Luogo significa aprire una porta, dargli un'opportunità, dargli uno spazio. È solo un versetto, sono poche parole, ma deve stare scritto in maniera forte nel nostro cuore. Dice il passo di Paolo, non è che io dopo aver predicato agli altri, proprio io poi vengo meno. Fino alla fine. Un'altra cosa che ti può distruggere, può distruggere quello che Dio ti ha dato, è l'orgoglio. E c'è l'esempio del re Uzia che lo puoi leggere in secondo cronaca 26. Uzia inizia a cercare Dio con tutto il suo cuore. E quando inizia a cercare Dio con tutto il suo cuore, Dio lo fa prosperare in una maniera incredibile, lo fa prosperare in una maniera esagerata, inizia ad avere campi, lavoratori, eserciti, armi abbondanti, come non c'era mai stata abbondanza in quel regno, quando voi leggete la storia di Saul e di Jonathan si dice che avevano solo due spade, una in mano a Saul e una in mano a Jonathan, ma con re Zia non era così, dato che lui aveva iniziato a cercare Dio, Dio lo prosperò in una maniera incredibile, che ogni soldato dell'esercito aveva arco, scudo, spada, cavalli, aveva un arsenale di armi. Erano soldati, come diremmo oggi, armati fino ai denti. Erano rambo via la situazione. E tutto questo avveniva perché lui cercava il Signore. Il regno prima di arrivare nelle mani di Uzia era povero. Ma Dio gli diede capi gli diede benedizioni economiche che non avevano mai fine visse per 50 anni fedele al Signore e il Signore lo ha benedetto in una maniera incredibile però alla fine si perse sapete perché? perché si innalzò quando Dio ci benedice siamo sempre portati a credere che quella benedizione è per i nostri meriti. Ah, io sono stato bravo a lavorare, per questo ho realizzato tutto questo. Ma se Dio non ti dava la salute per andare a lavorare, tu come ci andavi a lavorare? Allora, quando noi iniziamo a vedere tante cose belle, iniziamo a non stare più in un'economia povera, iniziamo a essere ricchi, Iniziamo a vedere tante cose e iniziamo a pensare che è per la nostra bravura. Ci inorgogliamo. La benedizione invece è quando Dio ci dà il suo favore. E non ci dobbiamo innalzare. Mai pensare che tutto quello che tu hai ricevuto è per i tuoi meriti. Basta un attimo di orgoglio e tutto finisce. C'era la storia di un rospo, una storia molto bella questo rospo c'era una montagna molto alta e questo rospo voleva salire sulla cima della montagna e diceva a tutti i suoi amici diceva amici io un giorno a salire sopra la cima di questa montagna io un giorno riuscirò ad arrivare sopra tutto e i rospi gli prendevano in giro e dicevano ma quando mai è impossibile che tu riesci ad arrivare in cima i rospi non possono arrivare là in cima ma lui diceva no io so che un giorno ci riuscirò e diceva a tutti, io ce la farò, io ce la farò, io ce la farò. Ed un giorno ebbe una idea incredibile, un'idea eccezionale. Prese due amici che erano degli uccelli e disse prendete un attimo un ramo. Questi uccelli, sapete, presero con le zampe questo ramo e lui con la bocca si iniziò ad attaccare sopra il ramo. E gli uccelli iniziarono a volare e lui attaccato sulla con la bocca su questo ramo iniziò a volare. E iniziarono a volare. E la cima non era più così lontana. Iniziò ad essere vicina e sempre più si avvicinava. E il rospo era così contento. Tutti gli altri rospi stavano giù e lo guardavano in alto. E dicevano wow! Wow! E a un certo punto Rospo fece una domanda ma di chi è stata quest'idea? E Rospo disse mia! <ride> disse mia! Aprì la bocca lasciò il ramo cadde a terra e si spiaccicò. La bocca che era la sua arma segreta fu anche la sua condanna. Per una sola parola perse tutto quello che aveva realizzato. La superbia molte volte è la nostra rovina. Dio farà cose grandi per noi, cose tremende nella nostra vita, con la nostra famiglia, con questa chiesa. Dio benedirà grandemente il nostro cammino. Farà risplendere la sua gloria ovunque andremo. Lui sarà con noi manifestando guarigioni, potenti operazioni, ci benedirà economicamente. E le persone, guardandoci, diranno non è una cosa normale quello che succede nella vita di questa persona. Dio è con te. Testimonieranno che Dio è con noi. Però non aprire la bocca per parlare. Se lo fai, fallo per dare gloria a Dio. Ma se apri la bocca per dire sono stato bravo, non farai una bella fine. Il rospo fu spiaccicato a terra. E molti cristiani perdono quelle benedizioni che hanno, perché vogliono prendersi un merito che non c'hanno. Il Signore dice, la gloria appartiene solo a me. A nessun altro darò la mia gloria. L'unica cosa di cui ci dobbiamo preoccupare è quella di essere fedeli al Signore fino alla fine. Amen! Un altro problema molte volte è il carattere. E il carattere è un problema per tutti tantissime persone. Mosè aveva un cattivo carattere. Un giorno, litigando, uccise un egiziano. Aveva un carattere molto orgoglioso. Era il figlio della figlia del Faraone. Era molto orgoglioso. E Dio, per piegare il suo carattere, lo ha mandato per 40 anni nel deserto a fare il pastore di pecore. E Dio l'ha lavorato il suo carattere. E dice la Bibbia che Mosè era l'uomo più mansueto che era sulla faccia della terra. Dio lo aveva trasformato, cambiato. Era diventato un'altra persona, era mansueto. Però sapete cosa è successo un giorno? Un giorno, mentre lui stava guidando tutto il popolo, il popolo iniziò a lamentarsi, perché non aveva acqua. E Dio parlò a Mosè. Numeri capitolo 20 dal verso 7 al verso 12 Dio parlò a Mosè dicendo prendi il bastone tu e tuo fratello Aronne convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame Mosè dunque prese il bastone, che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè e Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro, «Ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo noi far uscire acqua per voi da questa roccia?» Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza e l'assemblea e il suo bestiame bevvero allora l'Eterno disse a Mosè ed Aaron: poiché non avete creduto in me per dare gloria a me agli occhi dei figli di Israele voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro Amen. Mosè non entrò mai nel paese il suo carattere uscì di nuovo fuori e non diede gloria a Dio disse noi facciamo uscire l'acqua noi abbiamo il potere noi abbiamo la potenza noi abbiamo l'autorità e purtroppo questo gli costò la terra promessa Salmo 106, 32 e 33 essi lo provocarono ancora presso le acque di Meriba. E ne venne male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo, di Mosè, spirito, ed egli parlò avventatamente con le sue labbra. Il problema di Mosè non fu in questo caso tanto l'orgoglio, ma il carattere. Lo fecero arrabbiare, lo fecero innervosire, e lui che fece? Con lo spirito inasprito? parlò avventatamente, senza pensarci sopra. Quell'uomo che era stato in Egitto, aveva portato fuori Israele dall'Egitto, aveva fatto tante piaghe, aperto il Mar Rosso, miracolo, lui pregava e Dio mandava pane, pregava e arrivava l'acqua, pregava e arrivava la carne. Quando arrivò proprio proprio là, là all'ultimo della sua vita, che gli mancava soltanto fare un piccolo passo per entrare nel Regno di Dio, nella, re, nella terra promessa per sé tutto per il suo carattere e quanti di noi molte volte perdiamo tante cose per il nostro carattere perché come diciamo a Napoli non so se in Spagna lo capiranno ci in 5 minuti <ride> e facciamo 48 e Astrid non lo so come si traduce <ride> poi ti facciamo il riassunto non lo so a quanti ti viene quel momento e molte volte tanti uomini e donne di Dio per il loro carattere hanno perso il Signore hanno perso la di vista Dio e si sono persi nel mondo Dio ha un piano meraviglioso per noi ma noi dobbiamo essere fedeli fino alla fine e un poco di ira che non è controllata può farti perdere tutto quello che Dio ha per te. Dobbiamo controllare il nostro carattere. Stavamo vedendo i frutti dello Spirito Santo, fra cui c'è l'autocontrollo. Abbiamo bisogno di autocontrollo. Non possiamo fermarci a metà del nostro cammino o arrivare fino alla fine e poi tornare indietro. Un'altra cosa è il mormorio. Aaron e Miriam. O Maria per una bocca non controllata persero ogni cosa. Anche loro morirono. Aaronne morì prima di arrivare, addirittura, a vedere la terra promessa. Mormorare contro i servitori di Dio ti toglie tutta la benedizione che Dio ti ha dato. Maria era una profeta, Aaron era un sommo sacerdote. Aaronne parlava al popolo in nome di Mosè. Ma un giorno Maria e Aaronne iniziarono a parlare contro Mosè. E cosa fece Dio? Dio venne nella tenda del tabernacolo e Maria divenne totalmente lebrosa. Mosè perlomeno la vide da lontano, Mosè che loro avevano criticato perlomeno da lontano la vide, ma Ron e Maria non la videro neanche. Noi abbiamo la benedizione di Dio sulla nostra vita, abbiamo la benedizione di Dio in questa chiesa e dobbiamo rimanere fedeli fino alla fine. Queste cose sono state scritte come degli avvertimenti per noi, dice la Bibbia, affinché noi possiamo aprire gli occhi ed essere costanti fino alla fine. Amen, principesse, principi. Un'altra cosa è affidarsi all'aiuto degli uomini. Qui c'è l'esempio del re Asa. Il re Asa iniziò il suo cammino e quando capitò che l'esercito nemico venne contro di lui, lui iniziò a pregare e si affidò a Dio e Dio miracolosamente sconvisse tutto l'esercito nemico e per ben 35 anni gli diede pace e vittoria sopra tutti i suoi nemici per 35 anni lui camminò con Dio si affidò a Dio e Dio era il suo aiuto Dio era il suo sostegno ma arrivò un momento in cui dopo 35 anni si presentò un esercito di... contro di lui e lui invece di chiedere di nuovo aiuto a Dio lo chiese all'esercito dei siri la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo ma benedetto l'uomo che confida in Dio il tuo aiuto deve essere da parte di Dio Dio utilizzerà gli uomini, attenzione Dio ti manderà le persone ma tu non devi confidare nella persona la persona è lo strumento dell'aiuto di Dio ma tu devi confidare in Dio perché confidare nell'uomo porta una maledizione. Lui era stato fedele per 35 anni, però perse proprio alla fine. Fratelli, Dio sta facendo cose tremende in mezzo a noi. Ha fatto cose meravigliose nella vita loro, e ha fatto cose meravigliose nella vita di ognuno di noi. E vengono cose ancora più grandi. L'Italia entra in un nuovo tempo, un tempo di risveglio. E ha scelto noi questa Chiesa per essere uno strumento di risveglio per la nostra nazione, per l'Europa. Ma dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Non ci servirà soltanto vedere la gloria di Dio. Se poi arriviamo alla fine ci perdiamo. Dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Non possiamo essere come gli abitanti di Troia. Sapete tutti la storia di Troia? Avevano delle mura impenetrabili. Resistettero per nove anni e ad un certo punto si lasciarono sedurre da un regalo. Gli fecero un regalo. Per nove anni avevano cercato con le bombe, con tutte le armi dell'epoca di distruggere, non c'erano riusciti e ci riuscirono con un regalo. E loro persero per una cosa: dobbiamo essere fedeli fino alla fine. Abbiamo messo mano all'aratro e non possiamo tornare indietro. Dio sta cercando persone determinate, persone radicali. Dio sa cosa ha preparato per noi. E allora vogliamo avere un momento di preghiera, perché vogliamo chiedere a Dio che Lui ci dia la forza di arrivare fino alla fine. Che Lui ci dia la forza di essere determinati. Che non sia che noi cadiamo per l'orgoglio, per il nostro carattere, per il mormorio, per la rabbia che non sia che solo per una parola perdiamo ogni cosa ma che siamo fedeli fino alla fine alziamoci all'impiede adoriamo il Signore